tornati sulle fonti tv per parlare di btp per parlare del mercato obbligazionario in generale per capire quali sono gli asset che in questo momento possono essere congeniali per il nostro portafoglio di investimento tenendo conto di quello che ci sta circondando però insomma oggi 14 febbraio è prevista e di fatto lo è l'asta di buoni del tesoro poliennali che vede l'emissione di titoli per un ammontare massimo di 8,6 5 miliardi di euro ripartiti in tre diverse tipologie di btp nello specifico verranno collocati buoni con scadenza a dicembre 2026 per circa 3 miliardi fino a un massimo di 3,5 miliardi di euro btp con scadenza a dicembre 2029 per circa 3 miliardi fino a 2,5 miliardi di euro e btp con scadenza al primo marzo 2038 per circa un miliardo e fino a 1,5 miliardi di euro Quindi tre tipologie il tesoro mette in asta proprio da oggi eh, questi btp intanto saluto andrea de gaetano che è con noi e che ci eh, racconterà un po quali sono le caratteristiche di questi, di questa nuova emissione andrea buongiorno Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e grazie mille per l'invito. Allora, raccontiamo un po' questa nuova asta di BTP e poi facciamo anche un po' un escursus in quello che è il mercato obbligazionario, perlomeno stando a questo inizio del 2023. Andrea, che cosa ci dicono questi BTP? Ma allora, sono state queste le aste di questa mattina che sono andate direi abbastanza nella media, abbiamo visto un BTP a 3 anni eh, con un rendimento lordo del 3,37%, rapporto di copertura 1,5, ehm, importo assegnato 3 miliardi e mezzo e rendimento appunto 3,37% come dicevo prima, quindi direi che anche come rapporto di copertura fa vedere che c'è una, una decorosa domanda, quindi direi che va abbastanza bene, nulla di, di incredibile. Eh, I rendimenti eh, su, per quanto invece riguarda il BTP a 7 anni, sono stati del 3,80%, rapporto di copertura un po', un po più basso all'1,37, eh, importa segnato sempre 3 miliardi e mezzo sì. e poi c'è stato i 15 anni con un 4,28% di, di eh, rendimento lordo, un rapporto di copertura all'1,55%. Eh, anche qui, qui invece l'importo in ha segnato un miliardo e mezzo quindi direi che sono dei, dei rendimenti che chiaramente allineati con quelli del mercato eh, è una fase appunto di eh, dopo i dati sull'inflazione molto importante siccome è segnalare questo, questo sì. c'è stato un innalzamento de, mh, direi abbastanza marcato eh, sulla, sulla parte decennale mh, per quanto riguarda sia BTP sia BUND e quindi direi che siamo in una fase appunto di grandissima molto delicata e molto interessante per tutto ciò che è reddito fisso con rendimenti di fatto che non si vedevano da oltre un decennio quindi è certamente interessante certamente è una fase appunto comunque di inflazione elevata e quindi diciamo che i rendimenti che ci sono non sono ancora in grado di proteggerci, salvo uh, gli inflation linked, quindi salvo i bond inflation linked, il resto non protegge ancora dall'inflazione, certo. però diciamo in un'ottica di un'inflazione che sta iniziando a dare dei segni di rallentamento, eh, a mio avviso anche collocarsi su bond a tasso fisso eh, può iniziare a, a essere interessante, mm -hmm. secondo me lo è già da un po' di tempo, quindi un decennale italiano lo vediamo al 4,21%, e soprattutto me, i bond italiani in questa fase la parte lunga è interessante a mio avviso i bond tedeschi eh, il decenale me, è ancora un po' basso al, al 2,41% e viceversa eh, ci sono i bond a breve termine tedeschi che sfiorano il 3% di rendimento lordo che iniziano secondo me a essere molto interessanti per gestire il l'equità. Ecco, liquida. Andrea ti faccio due domande, la prima è questa, un po' provocatoria ma neanche tanto, eh, giusto per indagare un po' il tutto eh, il fatto di eh, vedere che comunque c'è una buona risposta quando vengono emessi nuovi BTP eh, indica un po' un approccio tradizionale a, ai BTP, ai titoli di Stato italiani perché una volta poi soprattutto in Insomma, eh, le persone, insomma, i nostri genitori, i nostri nonni ehm, hanno investito proprio in BTP, peraltro con scadenze lunghissime. Uh, oppure l'Italia uh, risulta uh, attrattiva, quindi si ha fiducia nel sistema Italia? Questa è la domanda un po' provocatoria, cioè quindi perché siamo abituati o perché ci fidiamo del nostro paese? L'altra invece è un po' segue quello che stavi dicendo, cioè, dobbiamo partire dal presupposto che ehm, in questi ultimi 12 mesi soprattutto lo scenario è cambiato, inflazione ovviamente che si è alzata e tassi di interesse che si sono alzati dopo essere stati molto bassi e anche insomma, pari allo zero in certi periodi e quindi si tratta di capire se il mercato obbligazionario è in grado di offrire delle buone opportunità ecco cosa che cosa rispondi su questi due aspetti ma allora parto dall'ultima domanda sulle buone opportunità allora, certamente è molto meglio comprarli oggi che, che un paio d'anni fa e questo è indubitabile nel senso che c'erano rendimenti prossimi allo zero adesso finalmente i, i tassi di i rendimenti appunto come dicevamo prima sono almeno a livello nominale positivi e quindi nell'ottica diciamo, nell di breve quantomeno non si paga per prestare il denaro agli stati come è stato in realtà negli ultimi anni e quindi questo già di per sé è un fatto positivo dall'altra parte appunto, consentono di gestire una liquidità breve ottenendo una remunerazione eh, diciamo, correndo rischi molto, molto limitati sulla parte breve e sulla parte lunga diciamo che anche qui secondo me c'è da fare un ragionamento in parte statistico in cui si può dire certo l'inflazione eh, sembra sfuggita mh, fuori controllo nel, nel, negli ultimi mesi, però sta un po' rientrando, eh, tutti i ragionamenti che si facevano un paio d'anni fa quando i rendimenti erano negativi, anche adesso tutto sommato per certi aspetti valgono, quindi ci si, si sentiva raccontare eh, dell'invecchiamento de, dell globale della popolazione, della possibilità di economie sviluppate che stanno rallentando, tutti i temi che in realtà ci sono ancora attuali, molto attuali, per fortuna adesso ecco, se non altro si va a investire eh, almeno sulla parte lunga della curva italiana con rendimenti superiori al 4 che composti, quindi se si lascia eh, l'investimento fino, fino a scadenza e si, si reinvestono le cedole iniziano a essere rendimenti molto, a mio avviso molto interessanti, anche perché in prospettiva l'inflazione magari può durare più della, delle attese, però ecco, diciamo che… Eh, probabilmente no, non un decennio e quindi sì. quello che i bond al di là delle nuove emissioni come quelle di questa mattina ci sono un sacco di bond già emessi eh, che eh, scadenze soprattutto le scadenze lunghe che sono ampiamente sotto la pari cioè si, si comprano bond con, con sconti del, del, del 30, 40, 50% rispetto a quello che era un, un anno e mezzo fa quindi anche qui ci si va a collocare eh, comunque con, con uno sconto rispetto a quello che, che era un po' di tempo fa che comunque di per sé rappresenta una forma di, a mio avviso di, di, di, di protezione nel senso che anche appunto, se si va a valutare un tema di, di rischio in termini di rating e quindi di affidabilità del paese quindi vengo all'altra parte della tua domanda sì. eh, sul discorso se, insomma, se siamo abituati, se ormai è una tradizione o se davvero è una questione di fiducia ma allora, diciamo che allora, per quanto riguarda la fiducia, allora, la cosa lì bisogna guardare quello che è il cosiddetto spread col Bund, quindi vediamo che c'è uno spread a 178 punti base, quindi vuol dire eh, appunto che rispetto a quello che abbiamo visto, per esempio per fare un paragone molto concreto, eh, nel 2011-2012 quando c'era stata dei, dei, una crisi di governo oppure una sfiducia verso il nostro paese, lo spread era arrivato circa a circa 500 punti base e c'erano i bot che rendevano il 7% quindi senza andare appunto andando ancora in tempi tutto sommato recenti, quindi vedere che c'è eh, un, un sostanzialmente un premio di, di, di meno del 2% andando a comprare BTP rispetto al boom decennale è qualcosa secondo me di assolutamente ragionevole che indica effettivamente che eh, al di là della, de, dei cittadini italiani anche dall'estero gli investitori istituzionali comunque in questo momento stanno vivendo eh, il paese Italia come qualcosa eh, che rispetto comunque ai tempi passati è relativamente confortante, quindi direi non, non, diciamo, è, è, un, è un qualcosa di assolutamente compatibile co con uno scenario abbastanza tranquillo, poi ovviamente eh, del futuro non va certezza, quindi vedremo come si sviluppano le cose, eh, però ecco, in questo momento la percezione eh, che, viene, che emerge in realtà da, dai, dai numeri, quindi da, dai prezzi proprio, sì. è una percezione di relativa, di relativa tranquillità. Ok, relativa tranquillità, insomma, beh, eh, effettivamente tu hai eh, citato la parola giusta perché io prima parlavo del, del cambio di scenario appunto degli ultimi mesi, inflazione... Eh, e tassi di interesse elevati, insomma, gli investitori credo eh, tu hai a che fare proprio con loro. Eh, sono mh, comprensibilmente un po' provati anche magari sfiduciati dal fatto che per un po' di tempo ci sono stati dei comparti importanti che hanno, eh, che, che, che hanno sofferto, insomma. Dove mh, scovi in questo momento opportunità ulteriori a quelle che abbiamo già raccontato, Andrea? Allora, diciamo che allora, la parte obbligazionaria, a mio avviso, è particolarmente interessante in questo momento fase okay. E diciamo che eh, in realtà, appunto, come, come giustamente facevi notare tu, l'anno scorso è stato un anno: uno di, il Financial Times riportava forse uno dei peggiori del 1700, con, con grafici lontanissimi e, e, e paragoni che andavano a prendere sia la parte azionaria sia la parte obbligazionaria. È stato un anno devastante per, per i mercati. Quindi è, è naturale che eh, quindi ci sia stato un picco di panico come spesso avviene in queste situazioni nell'autunno dell'anno scorso e che questo abbia creato delle enormi opportunità sia sulla parte azionaria sia sulla parte obbligazionaria, a mio avviso una parte di queste opportunità chiaramente adesso sono in parte ridotte da questo rally che c'è stato sulla parte azionaria, abbiamo visto un inizio d'anno in cui il Mib è, è in rialzo di circa il 16% e l'Europa di oltre l'11% e quindi andiamo a vedere eh, appunto, quindi, quelle che sono performance già di un anno molto buono e sono state fatte in un mese e mezzo quindi anche qui io sarei più cauto sulla parte azionaria anche se per carità non, non mi aspetto delle, delle catastrofi, però una correzione intermedia sì eh, viceversa io credo che dopo questo spauracchio enorme che c'è stato sui bond, uno dei peggiori della storia ci siano invece ancora delle possibilità di comprare e come dicevo sia la parte breve che sta diventando secondo me sempre più interessante e soprattutto sulla, sulla curva tedesca, e sia secondo me anche la, la parte italiana lunga, quindi la parte decen dal, dal decennale in su, in diciamo che eh, sempre con cautela, nel senso che comunque la volatilità, più ci si sposta sulla scadenza e lunghe, più aumenta però ci sono secondo me, delle opportunità molto interessanti. Certo, certo. Eh, quindi tornando per concludere alla notizia principale della nuova emissione di BTP, eh, la, diciamo, il suggerimento proprio stando alla diversificazione di un portafoglio è sempre quello magari di considerare, no? di inserire una parte di BTP o comunque appunto di, di, di guardare, di osservare per bene il mercato obbligazionario, Andrea? Sì, beh, allora diciamo che appunto nella diversificazione dei portafogli appunto, il, il consiglio è sempre quello di avere portafogli molto molto diversificati e non andare a concentrarsi su, su, né su un'unica emissione né eh, su un'unica area geografica eh, o, e, e anche ovviamente quindi né su un unico eh, paese quindi il, il consiglio è quello di andare eh, appunto ad avere portafogli molto diversificati sia per scadenza sia per emittenti eh, però ecco in questa fase secondo me l'emittente governativo quindi anche in un'ottica di un rallentamento economico Normalmente le emissioni governative tendono a essere più, più protettive rispetto alle emissioni corporate, proprio perché magari l'andamento economico va spesso a colpire di più, in particolare le aziende indebitate e settori specifici che è più difficile andare a prevedere quali saranno. Eh, viceversa, ecco, da un punto di vista, lo Stato ha sempre una, diciamo, una capacità di manovra che abbiamo visto peraltro... Svilupparsi in maniera impensabile durante gli anni di quantitative easing, anche con, con l'azione delle banche centrali che adesso sarà magari minore il sostegno, però ecco gli stati hanno sempre più armi per difendersi. Ok, allora grazie. Andrea De Gaetano che ci ha chiarito un po' eh, insomma le prospettive anche di questa nuova emissione, ma in generale del mercato obbligazionario è importante visto che. Eh, insomma abbiamo iniziato in un modo anche un po' diverso da quello che avremmo potuto aspettarci il mercato nel 2023, cioè quest'anno, 2023 sul fronte del mercato. Ci torneremo proprio per dare anche degli spunti ulteriori agli investitori e ai consumatori, insomma per chi vuole come dire, capire dove guardare in questo momento. Grazie Andrea De Gaetano Grazie. per la collaborazione e, e a presto su Le Fonti TV.